Una mamma è quel miracolo che per un periodo della sua vita riesce a far battere due cuori nello stesso corpo, ed anche quando dopo nove mesi fisicamente tornerà ad averne uno solo, il secondo lo custodirà dentro di lei, con più amore del proprio. Una mamma è un'affamata bugiarda, che siederà a tavola mentendo sapendo di mentire, avendo la stessa fame dei figli, ma dirà di non avere appetito pur di togliersi il cibo dal piatto per riversarlo in quello dei suoi bambini. Una mamma è colei che allevia il tuo primo pianto e sicuramente sarà colei che riuscirà a farti sentire al sicuro in futuro. Una mamma finirà la sua vita ed avrà centinaia di ore di sonno arretrate, ma per lei saranno sempre le ore meglio spese. Una mamma riesce nell'incredibile prodigio di Trasformare la più atroce sofferenza fisica nel dono della vita. Nella gioia più pura. Nella più inestimabile fonte di felicità. Una mamma riesce ad ascoltare i tuoi silenzi. A capirti dal tuo sguardo basso. A leggerti dentro e a sapere cosa non va nei tuoi va tutto bene mamma. Una mamma guiderà un tuo piedino alla volta per farti muovere i primi passi e li conterà ad uno ad uno, man mano che crescerai ed affronterai la vita. Una mamma riuscirà ad essere più felice di te per ogni tua vittoria e preferirebbe morire percependo la tua sofferenza e si sentirebbe trafiggere il cuore. Una mamma la vedrai bella da piccolo quando raggiante nel fiore dei suoi anni risplenderà, ma la vedrai ancora più bella quando una volta cresciuto la ritroverai anziana con qualche ruga in più ma ne riconoscerai sempre gli occhi e il sorriso si dice che nella vita di ognuno di noi esista solo una cosa certa la morte non è così esiste un'altra certezza l'amore di una madre quello è un amore che potete esserne sicuri non verrà mai tradito una mamma è colei che lascerà un vuoto che non riuscirai a colmare. Per questo fai come me. Dopo queste parole, vada lei, chiamala, fagli sentire la tua voce e dille quanto le vuoi bene. Per una mamma non esiste miglior regalo di quello. Sentire ricambiato quell'amore che ti ha donato per una vita intera. Vedrai nascere sul suo viso un sorriso rilassato, Forse è una lacrima, ma di sicuro l'avrai resa felice. Forse è la prima parola che impariamo a dire. Certo è che è quella che non dimenticheremo mai. Mamma.